Recentemente anche il Ministero della Salute ha pubblicato un pdf eh, riguardante efficacia e sicurezza del digiuno. Il mio commento si baserà quindi su questo documento, oltre che ovviamente sulla mia esperienza. Il Ministero individua tre macrogruppi di digiuno. Il primo è il digiuno intermittente, in cui si fa alternare un certo periodo di digiuno a un periodo di alimentazione senza limiti. Questi intervalli possono essere vari, si va dalla divisione della giornata, ad esempio 16 ore di digiuno e 8 ore di alimentazione fino al giorno intero o due giorni di digiuno per alimentarsi nel resto della settimana il secondo macro gruppo viene chiamato digiuno modificato ovvero prevede dei giorni in cui si mangia solo il 20-25% del fabbisogno energetico per poi non limitare gli altri giorni L'ultimo macrogruppo riguarda invece i digiuni religiosi come il Ramadan, in cui è impedita l'assunzione di qualsiasi cibo o bevanda dall'alpa al tramonto. Sempre facendo riferimento al eh, documento del ministero, scopriamo che negli ultimi anni il digiuno è stato protagonista di diversi studi, ma allo stesso tempo molti di questi hanno avuto problemi metodologici. Inoltre, pur essendo un argomento molto di moda, l'attenzione della ricerca non è così alta da darci risultati definitivi. Quel che si sa è che in molti studi viene evidenziato un effetto positivo di questo approccio alimentare. Le persone che hanno seguito negli studi un digiuno di un qualche tipo hanno miglioramenti sia sul peso sia sui valori ematici misurati tramite varie analisi del sangue. Il fatto è che questi risultati sono gli stessi che si ottengono con una dieta ipocalorica classica. Sostanzialmente quindi non c'è alcun vantaggio se non nell'eventuale comodità di chi lo segue nel fare un digiuno piuttosto che una dieta classica. Chiunque mi conosca sa che eh, ho sempre detto che il digiuno per me è un ottimo modo per allenarsi ad avere fame. La pratica del digiuno, che sia intermittente o per giorni continui, mi ha sempre fatto un effetto abbastanza negativo, soprattutto perché è una condotta alimentare talmente banale che può essere intrapresa da chiunque senza alcun controllo. Come abbiamo già detto in qualche video passato, la chiave per un dimagrimento efficace è il non mangiare mai troppo poco. Bisogna rispettare un minimo che dipende dalla nostra struttura corporea. Questo minimo è chiamato metabolismo basale. Se mangiamo meno del metabolismo basale, questo si abbassa, perdiamo muscolatura e addirittura rendiamo più facile l'aumento di peso. Con un digiuno si dovrebbe avere una finestra di tempo in cui non si mangia o comunque si mangia poco, Uh, e un altro periodo in cui si mangia senza limiti questa condotta se non è organizzata bene potrebbe portare facilmente a mangiare troppo poco durante la settimana vanificando gli sforzi un po' come quando le persone uh, tentano di magrire in autonomia togliendo alimenti un po' a caso per sentito dire bisogna quindi fare attenzione nel momento in cui si torna a mangiare di assumere la giusta quantità di proteine e calorie in modo da non affaticare troppo il fisico abbassando il metabolismo e danneggiando i muscoli a mio parere il digiuno intermittente conviene solo a una stretta cerchia di persone che per un motivo o per l'altro hanno difficoltà a fare i tre pasti principali che quindi magari saltano la colazione o la cena bisogna però in questi casi fare in modo che negli altri pasti si mangi molto di più di quanto si dovrebbe fare con una dieta qualsiasi per i motivi descritti sopra i digiuni che durano uno o due giorni sono ancora più rischiosi da questo punto di vista. Se devo assumere almeno 1500 kcal al giorno, ovvero 10.500 kcal a settimana, e per due giorni non mangio, significa che nei 5 giorni in cui mangio dovrei assumere circa 2.100 kcal. Questo si traduce in un aumento di cibo che nel singolo pasto non tutti sono disposti ad affrontare. Ecco, secondo me il digiuno sembra una soluzione facile alla portata di tutti, ma nasconde difficoltà che non tutti si accorgono di vivere. Una dieta ipocalorica classica, invece, se da una parte raggiunge gli stessi obiettivi del digiuno dall'altra, insegna un metodo di alimentazione sano e senza fatica, che può essere replicato all'infinito. Bene, questo è tutto, se avete dubbi o domande scrivete pure qui sotto, sono contento di rispondere.